Ciao a tutti. Oggi prepareremo i muffin al panettone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono: scorza d'arancia, zucchero semolato, panettone, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, uova, burro, yogurt alla vaniglia, gran marnier che è facoltativo, sale e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza d'arancia e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il panettone che abbiamo tagliato a pezzetti e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5 Aggiungere la farina, il burro, lo yogurt alla vaniglia, le uova, il gran marnier che è facoltativo il pizzico di sale e il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto e trenta secondi a velocità 5 Versare il composto in pirottini per muffin. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I muffin sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Muffin al panettone!